I am I'm so happy I can, uh, I can meet Madame Natale, Madame Esposito, Mr. Rubio, and how I admire your work and your courage, because it must be extremely difficult to work under the permanent threats and uh, also using the, the security protection. I cannot imagine this, uh, and really my admiration to you. It was indeed um senza ombra di dubbio la visita che abbiamo effettuato ad Arzano è, uno dei, è stato uno dei momenti salienti di questa missione di ricognizione. Eh, in quell'occasione abbiamo avuto modo di incontrare tre giornalisti eh, che hanno ricevuto appunto minacce e nello specifico si tratta di Marilena Natale, Mimmo Rubio e Luciana Esposito e l'aspetto più interessante è stato il fatto che abbiamo avuto la possibilità e siamo riusciti ad organizzare un dialogo tra loro e la vicepresidente della Commissione Europea, Vera Eurova, e proprio eh, la Vicepresidente eh, ci ha poi comunicato che questo incontro ha avuto un forte impatto eh, sia su di lei ma anche in termini di ehm, politica europea. È certa che l'incontro che è avvenuto avrà delle conseguenze da questo punto di vista, quindi ritengo che il risultato sia stato eccellente. Io personalmente sono rimasto impressionato da quello che è il lavoro e le attività portate avanti dal centro di coordinamento sugli atti intimidatori, ma senza ombra di dubbio, come diceva anche il mio collega, dobbiamo essere molto cauti per quanto riguarda il discorso dell'indipendenza di questo organismo. I'm really Diversamente mi ha stupito, purtroppo in senso negativo, la mancanza di volontà politica. Mi sembra che questi politici sono fatti di sfruttare la libertà media, di giornalisti, e la mia questione è perché? Perché sono fatti?